It's Ricky e benvenuto oggi in questo oh, video Il problema è che mi sono totalmente dimenticato che oggi fosse lunedì E io sto registrando questo video alle 4:10 E ero convintissimo che fosse domenica Fuori c'è un vento della madonna E vi faccio sentire. E niente, stanno cascando gli alberi, stanno cascando i D, di diverse categorie Oggi siamo qui con un video dove, con 10 cose, che comprirei se fossi ricco Ricco spondato, ricco miliardario, nel senso che non ho proprio limiti E penso che è un video che... È interessante da fare come un video perché Tutti vorremmo sapere hey, Cosa ti compreresti se avessi tipo un trilione Di dollari, perché i dollari sono così Io ti direi mi comprerei un bel gatto De coccio, la prima cosa che Mi comprerei, se fossi assolutamente Ricco, la prima cosa che mi comprerei Un botto sono delle case, mi comprerei una casa A Milano per stare vicino ad Asia Una a Calabasas Per vivere insieme ad Asia La Calabasas è una parte tipo dove hanno tutte Le case VIP a Los Angeles Un'altra casa a New York e un'altra casa a Amsterdam è un'altra casa Da qualche altra parte, però di quelle mega luxuri Regà, di quelle mega che tutti Porca merda, che fighe Mamma mia, la seconda cosa che mi comprerei È un elicottero, ma non è un elicottero Di quelli giganteschi, è un Si chiama helicopter, se non sbaglio Che è per una sola persona Che tu tu già in giardino, fai Bella regà io vado all'elicottero, ti prendi sto coso È proprio come nei videogiochi, che tu prendi Sto e fai Lì, no? Ed è piccolissimo, ci puoi andare cioè, non penso dove ti pare, perché non ci puoi andare da pare, però ci puoi andare dove pare. Mi farei uno studio, uno studio di registrazione, tutto quanto mio. Quindi, con delle casse della Madonna che vedi i bassi che ti fanno. Come quinta quarta cosa, mi comprirei un terreno gigantesco, ma non un terreno, cioè una cosa che è tipo gigantesca. Nel senso, tipo, mi... una cosa grande quanto il Lazio. E la chiamerei Tomorrowland La città, anzi no, Tomorrowland il mondo di domani Sapete perché? Perché in quella città Io ci vorrei, ci vorrei costruire un mondo parallelo Nel senso tutte le mie idee messe lì Ovvero un'università, una città gigantesca dove dentro ci sono università e cose fighissime Dove tu sei libero di fare tutto ciò che vuoi Nel senso di vivere i tuoi sogni lì dentro Vuoi fare l'attore? Perfetto, vai lì e fai l'attore Vuoi essere uno scienziato? Meglio! Sicuramente sarei più bravo di quello mio di chimica Sei in grande Quello, voglio specificare Con tutte una cosa super figa, raga, Che io giuro, ho delle cose in mente Che io mi sento come un serial killer Nel senso che so proprio matto Volevo essere un attimo serio 5 secondi serio Volevo, diciamo Lanciare l'hashtag pray for Desire. Veni ritornando a noi. Chiuso parentesi. La sesta cosa che mi vorrei comprare. Tantissimo. È. Non lo so, raga. Io mi sono dimenticato. Mi sono dimenticato. Ah, mi vorrei comprare un pianeta. Un pianeta. Pensa che figo. Cioè, tu sei re del mondo. È una cosa bellissima essere re. Ma non penso essere re del mondo possa essere. Pensa ai pesi che c'hai addosso. Tutte le. Mamma mia. Che figata! Poi come altra cosa, perché mi sono dimenticato a che numero siamo arrivati, mi vorrei comprare un robot. Vorrei comprarmi una casalinga. Robot. Ah, poi mi comprirei un botto di mutande. Ah, vabbè, i vestiti, raga, giusto. Come altra cosa mi comprerei un botto di, di cosi abbigliamento vestiti. Volevo fare un piccolo sponsor alle mutande di Calvin Klein. E ovviamente Calvin mi ha pagato. Eh già. Calvin mi ha pagato per fare sta cosa, ragazzi. C'è ragione, sto diventando venduto. C'è ragione, Calvin mi ha pagato, però ve prego. Ah, poi investirei i miei soldi. Investirei i miei soldi in cose che mi possano fruttare. Ma non che mi possano fruttare a me, che possano fruttare all'intera umanità. Ovvero, persone. Voglio investire i miei soldi in persone che possano cambiare il mondo. Donald Trump, lui, sì che cambierà il mondo, ragazzi. Voi, oppure Putin, voi non ci pensate, ma lui cambierà il mondo. Oppure Follettina. No, voi, voi, no, no, allora, venitemi a dire che Follettino non cambierà il mondo. Certo che cambierà il mondo Comunque detto questo Sto scherzando Provo a investire i miei soldi In persone che hanno veramente in mente Qualcosa da fare Che hanno voglia di farlo E che darebbero la loro vita per farlo Perché sono proprio quelle persone Che noi definiamo coglioni Che cambieranno il mondo Se questo video vi è piaciuto Vi ricordo di lasciare un mi piace Di iscrivervi al canale Se non l'avete già fatto Seguirmi su Instagram Cosa importantissima e fondamentale Condividere questo video Commentare con hashtag Pray for desire Apriamo di nuovo il gli occhi. Tutto quello che ho detto era solamente un suonato occhi aperti Perché sappiamo tutti quanti che tutto quello che ho detto Non succederà mai nella vita E rimarrò il solito coglione a fare i video su Youtube Per tutta la vita Che non guadagnerà mai un cazzo con Youtube E che tutto quello che ho detto non succederà mai Tranne che Peppe A cioè, Peppe, Peppe, Peppe ha funzionato quindi Porco cazzo mi è cascatissimo Sbagliato Ma non è messo a fuoco? Oh ora si che figo